Allora, vediamo l'ultimo argomento che ci serve per chiudere il capitolo sui, sui database, eh, un argomento relativamente, diciamo così, breve, ehm, ma che risol ci risolve parecchi problemi di efficienza, alcuni dei quali abbiamo già anche incontrato nei laboratori. No? Qualcuno di voi mi raccontava che quando chiamava le query al database, quindi i metodi del DAO, dall'interno della ricorsione, eh, succedeva spesso che il programma andava in crash perché Java non riusciva a aprire altre connessioni al database in questo caso per un problema di Windows che limita il numero massimo di sockets che si possono aprire in una determinata unità di tempo ma questo è un dettaglio eh, il fatto qual era? era che ehm, facendo moltissime query a distanza ravvicinata, eh, di fatto l'operazione principale che veniva fatta era sempre quella di aprire connessioni fare una query e chiudere la connessione e ci accorgiamo che però aprire la connessione a volte impiega più tempo che non eh, la query stessa quindi magari aprire una connessione impiega so, 30-40 millisecondi e la query ne impiega 5 quindi l'efficienza ne soffre parecchio perché oltre appunto al fatto di aprire molte query inutili molte, scusate, connessioni inutili eh, eh, la maggior parte del tempo speso dal programma era proprio ad aprire e chiudere connessioni e quindi la maggior parte del tempo il database stava idle e non veniva speso per fare veramente operazioni utili, cioè fare le query che ci interessano. E questo problema è, ovviamente è stato riconosciuto tempo fa e esistono delle soluzioni per fortuna facilmente ingegnerizzate quindi abbastanza facili da mettere a frutto. Eh, eh, L'idea è quella di dire, eh, poiché le connessioni in database sono una risorsa costosa e limitata, costosa perché richiede del tempo, limitata perché ogni database mi dà un numero massimo di connessioni possibili, allora cercherò di aprirne di meno e possibilmente una volta che ho aperto una connessione, anziché chiuderla subito dopo, la tengo aperta cercherò di riusarla dopo, se dovrò fare delle query successive. Quindi l'idea qual è? L'idea è di non avere, come facciamo ora, una connessione per ogni query cioè adesso cosa facciamo in un metodo del DAO la prima cosa che fa un metodo del DAO è aprire una connessione fa un po' di lavoro e poi chiude questa connessione quindi abbiamo tantissime connessioni ciascuna per ogni chiamata del metodo del DAO che, vengono, che hanno una durata brevissima invece noi cambiamo modo di lavorare e creiamo un pool di connessioni quindi all'avvio del programma io apro, non so, 10 connessioni diverse e le tengo lì, ho un mucchio, un pool, una riserva di connessioni pronte all'uso, già aperte, quindi ovviamente all'avvio del programma ci mettono 100 millisecondi, un decimo di secondo per aprire tutte queste connessioni, ma poi le ho lì aperte, sono già aperte, sono già pronte, sono in idle, sono in pausa, e quindi quando io chiamo un metodo del DAO, lui non ha più bisogno di creare una nuova connessione, ma semplicemente dice guarda ce ne sono 10 libere ne prendo una in prestito, prendo una connessione in prestito, ci faccio le query che devo fare dentro e poi quando il metodo del DAO ha finito di lavorare dentro questa connessione la rimette dove l'aveva presa, quindi ho un certo numero di connessioni disponibili e ogni metodo del DAO ne prende in prestito una per il tempo che gli serve e poi la restituisce al pool questa connessione quindi dopo che il metodo del DAO ha finito di lavorare non viene chiusa per poi dover essere aperta un'altra volta ma viene semplicemente restituita al pool è un po' come quando andiamo eh, a prendere in prestito qualche cosa e eh, non lo stiamo acquistando, non lo stiamo prendendo in prestito quando abbiamo finito di usarlo lo restituiamo mm? eh, e allora vuol dire che il tempo speso per aprire le connessioni lo pago una volta sola all'avvio del programma e mai più quindi se è vero che il tempo di connessione è più lungo del tempo di esecuzione della maggior parte delle query abbiamo guadagnato moltissimo ma abbiamo anche guadagnato tutto il problema del il problema di TCPIP di apertura dei socket eccetera eccetera che mandavano in crisi i programmi perché eh, su una connessione è, ben, è normalissimo mandare 10.000 query ma aprire 10.000 connessioni invece rischia di mandare in crisi il sistema operativo e il database stesso quindi, eh, noi stiamo eh, su un numero limitato di connessioni già aperte e rimangono aperte stiamo ge generando un numero anche elevatissimo di interrogazioni ma questo va bene perché tutto sommato è il mestiere del database questa eh, idea di connection pooling eh, è già ovviamente implementata supportata all'interno del JDBC attraverso un'interfaccia che eh, si chiama data source eh, noi conoscevamo il driver manager, il nostro amico driver manager che ci serviva per, da, per fornirci una singola eh, connessione un oggetto di tipo connection adesso la differenza è che l'oggetto di tipo connection non lo facciamo più eh, generare ogni volta da zero dal driver manager ma lo facciamo eh, gestire da questo data source data source ovviamente come sempre tutto in JDBC è un'interfaccia che corrisponderà a degli oggetti concreti, reali, eh, che di fatto non ci interessano a un certo punto, saranno poi implementati dalle classi eh, specifiche del vendor, ehm, che, che ovviamente implementerà un oggetto che, che, che implementa il data source, noi non le vediamo queste cose, vediamo semplicemente un'interfaccia no? di tipo data source. Questa interfaccia eh, nasconde il pool di connessioni. Quindi lei si comporta in modo simile a driver manager, nel senso che quando gli chiedo una connessione me la dà, ma in realtà sotto, dietro le quinte, si gestisce da sola, autonomamente, un pool di connessioni, no? delle connessioni di, di tipo eh, condiviso. Mm? Ehm, qui c'è un esempio che, che avevo tratto da, da, da un tutorial che eh, faceva vedere eh, la stessa implementazione sull'esecuzione di un certo numero di query, relativamente semplici, eh, il tempo impiegato, eh, nel caso di connection pool o nel caso di assenza di connection pool, tempo necessario per, eh, per interrogazione. Eh, e qui si vede che quando io faccio 100 iterazioni, la prima volta eh, il programma ci mette una certa quantità di tempo, mh, 500 millisecondi. Se poi ripeto altre 100 iterazioni subito dopo, beh, queste avranno un tempo di esecuzione molto più piccolo. Perché? Ma perché ovviamente la prima volta devo creare le connessioni, non ne creo una sola ma ne creerò appunto magari 10 e quindi richiede un certo tempo. Poi una volta che le connessioni sono create ci faccio le query sopra ma quando rifaccio le query riusano le stesse connessioni, non le chiudo mai fino alla fine del programma e quindi posso essere molto più efficiente e all'aumentare il numero di iterazioni vedete che i tempi si mantengono ovviamente con delle fluttuazioni statistiche ovviamente, quindi Ma perché 3.000 iterazioni è più veloce che 1.000? E eh beh, è un caso, no? come sempre questi tempi più così piccoli eh, hanno ovviamente degli errori di misura che dipendono da che cosa sta facendo il computer in quel momento, quello è il dato che è emerso. Se io invece non avessi il connection pool, si vuol dire che per ogni query, per ogni iterazione del, delle query devo aprire una connessione quindi vedete che eseguire le prime 100 query innanzitutto è più veloce è più lento perché magari dovrò 10 volte tanto perché dovrò fare 100 volte la creazione di una connessione anziché qua che l'ho creata 10 volte sole e poi ci ho lavorato dentro e poi alla seconda volta devo di nuovo creare da zero delle nuove connessioni quindi la seconda volta eh, ci metterò di nuovo 5.000 millisecondi, anzi 4.400 così come ne avevo implementate 5.000-4.800 prima, eh, perché non ho nessun effetto, non ho nessun guadagno no, della seconda parte, perché ogni volta che ho usato le connessioni prima, poi le ho chiuse e quindi dopo le dovrò riaprire. E così quando decuplico il numero di iterazioni, decuplica il tempo. Anche qua il tempo è decuplicato, ma è decuplicato da 10 millisecondi a 50 millisecondi, cioè da 5 a 50, una cosa di questo genere assolutamente piccoli che non si riescono neanche a misurare bene questi intervalli di tempo. E mentre qua vedete che c'è una crescita lineare che dimostra che la maggior parte, per le query semplici, come molte delle, quelle, delle interrogazioni che facciamo nel tipo di programmi che abbiamo noi, nelle query semplici il fattore tempo è fortemente dominato dall'aprire una nuova connessione e non dall'eseguire la query vera e propria. Quindi direi che c'è un... un un effetto molto forte eh, da, dai vari punti di vista. Vabbè, ovviamente eh, JDBC, come sempre, definisce solo delle interfacce, poi ci vuole qualcuno che le implementi, allora, eh, se voi andate a cercare tra le librerie gratuite eh, open source che implementano connection pooling ce ne sono diverse. Eh, noi ne abbiamo selezionate due, di cui una diciamo, proponiamo di usare, ma sono le due, tutto sommato semplici. E semplici da usare e tutto sommato ben funzionanti. Una che si chiama Icari e l'altra che si chiama C3P0. C3P0 la cui icona chiaramente è il robottino di Star Wars che il cui nome della libreria ricorda ovviamente il nome del robot e l'altra libreria Icari CP che sta per qualche cosa di leggero e veloce, no? come dice anche il nome del, del, dell'ideogramma su cui non chiedetemi altri dettagli perché Google Translate mi ha dato questo e mi sono accontentato di ciò eh, noi useremo questa libreria Icari anche se C3P0 va quasi altrettanto bene ma eh, lo, la trovo un pochino più semplice da usare eh, cosa fa la libreria eh, Icari? Eh, la libreria Icari fa mh, implementa un connection pool eh, per, eh, in, per inserirla nel nostro programma ma noi ce l'abbiamo già diciamo così, salvata dentro i progetti Maven ma è semplicemente una, un jar, una libreria da scaricarsi lei è compatibile con tutti i driver JDBC no? si mette al di sopra del driver JDBC del vendor quindi noi abbiamo il driver di MariaDB sopra questo ci sarà Icari eh, mentre il driver di MariaDB mi dà l'oggetto driver manager Icari mi dà l'oggetto data source eh, e quindi fa sicuramente l'operazione lo, di connection pooling ma fa anche un'altra operazione più furba che è quella di cache dei prepare statement quindi quando noi usiamo un prepare statement e questo è un altro motivo per cui usiamo sempre prepare statement e mai lo statement normale eh, Icari si ricorda tutti i prepare statement che ho mandato al database e eh, se li salva quindi se io recupero e nel mio programma eseguo una seconda volta lo stesso prepare statement, l'esecuzione di questo sarà più veloce perché il database l'ha già precompilato. È un'operazione che potrei già fare prima io, io potrei tenere in Java gli oggetti prepare statement già pronti e non buttarli via. Però questo è un casino perché vuol dire che io devo salvarmi da, questa, da qualche parte tutto un pool di oggetti prepare statement. Questo lavoro me lo fa già la libreria Icari e quindi di fatto io posso lavorare normalmente con i miei metodi del DAO e se per caso richiamo lo stesso metodo del DAO, la libreria Icari si accorge che quel, quel prepare statement l'ho già usato, anche se con parametri diversi ovviamente, non importa, l'importante è che lo statement sia lo stesso e allora chiederà al database solamente più di eseguire la query e non più di fare la parsificazione e l'ottimizzazione dello statement stesso. Um, questa libreria eh, si porta dietro che qua nel nostro progetto Mavens andiamo a aprire eh, ins inserita qua Icaricp e numero di versione si porta dietro anche un'altra libreria questo slf4j no? eh, che cos'è questa libreria? diciamo solo due parole eh, facendo un minimo una deviazione è una libreria di logging mm? quindi se io vado a vedere eh, questa libreria che cos'è serve per fare appunto il logging de de de dell'output eh, fare logging login significa andare a stampare dei messaggi eh, sull'esecuzione del programma eh, non necessariamente sullo standard output cioè noi quando abbiamo bisogno di stampare qualcosa mentre stiamo sviluppando ci viene da dire system.out.println e ci stampiamo qualcosa di sopra il problema è che chiaramente stampare tutto sulla console eh, poi rischiamo di perdere dei messaggi quando abbiamo finito di fare debugging cancelliamo queste println perché sono antiestetiche e poi dopo se c'è qualcos'altro che non funziona dobbiamo reinserirle allora non sappiamo mai se lasciarle se togliere, se rimetterle, eccetera esiste una soluzione diciamo così più sistematica di questo problema che è quello di avere delle librerie cosiddette di login, cioè di tracciatura ogni volta che voglio stampare qualche cosa anziché scrivere system.out scriverò logger.info se è un'informazione punto warning se è un warning punto error se è un errore eccetera eccetera esistono varie librerie di logging nel mondo Java e questa libreria SLFJ4J che sta per Simple Logging Fassad for Java è una libreria che è compatibile con molte altre librerie esistenti sul mercato sul mercato anche gratuitamente per carità e quindi ci dà dei metodi uniformi che poi possono usare diverse librerie di login vere e proprie e in particolare ne contiene già una, eh, diciamo così, in, interna, che è pensata per stampare su, su standard output. Eh, perché dico questo? Beh, per due motivi. Uno perché eh, ovviamente Icari ne ha bisogno la, la carica, e quindi cerchiamo di capire che cosa sia, ma il secondo motivo è che noi possiamo anche usarlo una volta che questa libreria è comunque caricata noi possiamo decidere nei nostri programmi se abbiamo bisogno di stampare delle informazioni diagnostiche stampare dei messaggi di errore da qualche parte anziché usare system.out.println possiamo crearci un oggetto logger e fare usare l'oggetto logger normalmente con il logger predefinito lui stampa comunque nello standard output ma mettendo invece dei logger più intelligenti quello lo può salvare su un file può mandare su, una, su un server diverso eccetera eccetera quindi c'è il la, la, la, la totale flessibilità no, del, della, dei meccanismi di logging vedete che qua ci sono i metodi debug o info e poi in fase di configurazione possiamo decidere se far vedere solamente i messaggi informativi o anche i messaggi di debug senza modificare il programma andiamo a cambiare il livello di logging e quindi in questo caso questo logger debug se siamo a livello info non viene stampato ma rimane nel codice per cui quando avremo un baco e dovremmo cercare di debuggarlo, semplicemente riportiamo il livello di login al livello debug e rivediamo di nuovo tutte queste istruzioni, senza dover andare a commentarlo o a cancellarlo ogni volta. Quindi, diciamo così, nello sviluppo di applicazioni un po' complesse, eh, di solito si usano metodi di questo genere. Adesso poi questa libreria qua ehm, è abbastanza diciamo, articolata, ha diversi metodi, soprattutto può appoggiarsi a, a diverse librerie diverse, util.logging la, la, la simple, semplice è eh, una implementazione data dalla libreria Jakarta logging eccetera eccetera vedete che questo slf4j si può integrare facilmente con molti altri meccanismi di logging quindi magari quando stiamo debuggando sulla nostra macchina semplicemente stampa in console quando invece lo mettiamo dentro un server dentro eh, un sistema più complesso noi usiamo una libreria di logging più complessa e che poi magari manderà i dati o le informazioni da un'altra parte, su un altro server. Allora, questo ovviamente non dobbiamo oggi diventare degli esperti di logging, solamente visto che comunque questa libreria se lo porta dietro, eh, se vogliamo lo possiamo usare anche nei nostri programmi. Ehm, allora, dicevamo, per quando, se, noi, se usiamo il programma, l'archetipo eh, cioè, Maven per creare i nostri progetti, queste tre librerie, cioè queste due librerie, Icari e SLF4j, eh, sono già caricate, sia la front-end, la, front la fassade cosiddetta, quindi non sempre la fassade è sempre una libreria che si mette in mezzo tra te e la libreria vera, eh, come, come parte di programmazione, e l'implementazione simple della fassade stessa, che è quella che appunto stampa sullo schermo, su standard, sulla console. Come si usa questa libreria? Beh, eh, in modo molto semplice, eh, anche qua noi dobbiamo creare un oggetto data source Icar data source con, con new eh, questo oggetto ovviamente implementa l'interfaccia data source no, standard JDBC eh, questo oggetto data source ha delle proprietà mh? Eh, le proprietà essenzialmente sono le proprietà di connessione quindi la URL di connessione, lo username e la password eh, per, per definire la connessione a questo link qua abbiamo tutte le informazioni diciamo, dettagliate eh, per, che si spiegano i vari parametri di questo oggetto. Ma questa è la, la versione minima. Quindi importiamo Icar Data Source, creiamo un nuovo data source, diciamo a quale, a quale server, a quale indirizzo puntare e qual è username e password a cui collegarsi. E a questo punto eh, la data source si inizializza e si connette al database. E poi quando vogliamo creare una nuova connessione non chiameremo più driverManager.getConnection, ma chiameremo getConnection dell'oggetto data source. Questo fa sì che la getConnection restituisca una delle connessioni che il, il pool ha già creato. Quindi dal nostro punto di vista getConnection è sempre getConnection, semplicemente non lo chiamo, non lo chiamo più su driver manager ma lo chiamerò sull'oggetto data source che ho creato e ciò che mi ritorna è un oggetto connection identico a quello precedente. E quindi lo uso esattamente nello stesso modo. Questo vuol dire che se io vado a modificare eh, solamente la classe dbConnect che avevamo nei nostri progetti, che era quella che alla fine chiamava driverManager.getConnection, e la sostituisco con queste quattro righe di codice, o meglio, nella creazione, la prima volta devo creare il data source, le altre volte semplicemente devo chiamare il getConnection, allora senza modificare neanche un punto e virgola neanche uno spazio dei DAO stiamo automaticamente usando un connection pool senza accorgercene. semplicemente modificando il metodo che genera le connessioni questo è il motivo per cui nei progetti prima vi facevo una piccola classettina con un metodo minuscolo che si chiama getConnection che chiamava all'interno driverManager.getConnection adesso buttiamo via quel metodo e implementiamo questo questo fa sì che semplicemente eh, ogni volta che eh, il nostro DAO chiama getConnection in realtà chiamerà getConnection del data source il quale gli darà in prestito una di queste connessioni ma poi il metodo del DAO che cosa fa? Beh, il metodo del DAO usa la connessione perché il metodo del DAO farà dbconnect.getConnection e ottiene una connessione in prestito eh, quando il DAO ha finito no, di lavorare con questa connessione normalmente fa connection.close allora voi mi direte ma no, non deve più fare close. In realtà sì, perché il metodo close della connessione è stato, viene qua ridefinito e anziché chiudere davvero la connessione, semplicemente la restituisce al, alla data source. Quindi io devo comunque fare connection.close nel mio DAO per far sì che la connessione che ho preso in prestito venga restituita al data source. Se non lo facessi, la connection pool finirebbe le connessioni che ha disponibili per poter essere data in prestito quindi il DAO non cambia per nulla all'inizio chiamerà get connection e alla fine chiamerà close sulla connection che ho ottenuta la differenza è che la get connection del DAO come vedrete nei, negli esempi di laboratorio da adesso in avanti eh, userà l'ICARI per aprire le connessioni e non userà invece direttamente il driver manager come facevamo prima quando non conoscevamo ancora queste cose l'unico modo per chiudere davvero no, le connessioni, è quello di chiudere il data source, oppure c'è un metodo destroy che distrugge il data source, e allora in questo caso eh, tutte le connessioni che erano state aperte vengono sganciate dal database e vengono chiuse davvero. Questo volendolo si può fare subito prima di terminare il programma, eh, ad esempio possiamo avere un metodo stop che viene chiamato automaticamente dall'application per chiudere le connessioni, ma altrimenti vengono chiuse comunque quando il programma termina, quindi non ce ne dobbiamo preoccupare particolarmente nel, nel tipo di applicazioni che, che realizziamo noi quindi con questa dal punto di vista del codice, con questa piccola modifica quindi sostituiamo al DB dbconnect precedente eh, uno basato su, su Icari e automaticamente i nostri programmi a, a, andranno più veloci e non avranno più problemi eh, nell'esecuzione di, di moltissime query, non avranno più problemi di, di gestione del numero, di un numero elevato di connessioni ovviamente dobbiamo sempre ricordarci che fare una query nel un database è comunque mille volte almeno più lento rispetto a leggere un dato da una struttura data interna, quindi dobbiamo farle solamente quando serve, cioè noi evitiamo di richiedere, con tutte le ottimizzazioni del caso, ma evitiamo di chiedere più volte lo stesso dato al database eh, se in realtà ce l'abbiamo già. No, questo è un altro problema chiaramente di non fare operazioni inutili. Però la criticità che, abbiamo, che avete trovato, e abbiamo anche discusso su Telegram con un paio di persone, di errori di connessione, si risolvono usando le versioni di DB connect che troverete dal prossimo laboratorio in avanti. Quindi questa, diciamo che da adesso in poi, senza diciamo così, particolari pensieri, perché è una cosa che si mette sotto, gestisce le connessioni, fa tutto da sola, semplicemente la usiamo e non ci pensiamo più. Grazie ancora e buona serata.